Ciao ciao ciao a tutti ragazzoni, sono Petro, il Tanke E questo nuovissimo video che faccio, questa volta nella serie Professione Allenatore Quindi in FIFA 18 Allora, siamo tornati qua, questa è la terza puntata E cosa faremo oggi? Innanzitutto faremo la partita contro il Jank E dobbiamo assolutamente vincere Perché se no rischiamo di essere fuori dall'International Champions Cup In più dobbiamo decidere se vendere o non vendere Antenucci E dobbiamo acquistare un terzino sinistro Allora vi dico le novità innanzitutto la prima novità è che per le bold mi hanno detto che devo pagare 2 .350 euro. Posso ancora trattare, però io 2 milioni non ce li ho, ne ho un milione e qualcosa. E se trattassi, comunque non avrei abbastanza soldi, ho 1 milione e 200 euro. Perciò ho deciso di vendere i perché ho già tanti attaccanti per un posto solo, ho Boriello, ho Paloschi... Ho Floccari, poi ho Bonazzoli. Antenucci non mi serve. Loro mi hanno offerto mila euro. Io proverò ad alzarla. Vediamo cosa mi dicono. Io ho chiesto 4 milioni e mezzo e una clausola del 15% in caso di vendita. Di sicuro non accetteranno, io ve lo dico già. È la loro ultima offerta: 3.30.0. Non hanno alzato per niente l'offerta. Almeno datemi 8. Così mi destinano al mercato qualcosa come 3 milioni Vediamo cosa mi dicono Sono disposti a offrire per ancora massimo 3 milioni e 300 E c'è la clausola di rivendita del 2% Io gli chiedo almeno 3 milioni e 5 Ok a fare fatto A fare fatto Hanno accettato 3 milioni e 5 più la clausola del 2% in caso di rivendita Che è niente Però intanto possiamo mettere via un po' di soldi Adesso aspettiamo Perché Deve parlare il giocatore con la società. Intanto andiamo avanti e vediamo se venderemo o meno Antenucci prima della partita contro il Jank. Intanto come potete vedere c'è Schiavone che mi chiede di farlo giocare. Io lo faccio giocare perché voglio provarlo. E adesso andiamo alla partita contro il Genk. Ci vediamo direttamente alla formazione. Allora signori, la formazione di oggi è questa. Gli unici cambiamenti sono stati Costa, esterno alto, perché Zuan era un po' stanco. Comunque me lo sono portato. Chiavone. Che mi aveva chiesto di giocare l'ho messo da centrocampista centrale e poi avrei voluto fare altri cambi ma mi sono reso conto che sulla fascia destra non ho né un esterno destro di riserva né un terzino destro di riserva perciò anche questo sarà un acquisto che dovremo fare dopo il terzino sinistro adesso iniziamo che la partita abbia inizio sul punto di battuta borriello borriello la passa subito al centrocampista centrocampista all'esterno Lazzari, avanza per rizzo rizzo si gira protegge la palla la dà per Lazzari ancora Lazzari mette il cross Subito calcio d'angolo Bene bene l'inizio Veloce e deciso Costa va a riprendere il pallone Attenzione Rizzo avanza Avanza Rizzo Con un rimbalzo ritorna la palla Ancora Rizzo Mette il cross Schiavon Schiavon Schiavon Schiavon, mi ha chiesto di giocare ed è subito segnato Sì, sì Schiavon Vai così, non possiamo essere eliminati da questa coppa Ci servono quei soldi Vai così Bellissimo il cross di Rizzo L'avanzata, Schiavon di testa Piazza il portiere avversario Eccolo qua ero Schiavon Grazie, grazie per avermi chiesto di giocare Vai così E ora manteniamo questo punteggio e cerchiamo di segnare ancora Aspettiamo gli avversari un attimo Per farli scoprire e per provare a inducare attenzione però subito gol subito non si riesce a non subire gol signori non si riesce mamma mia gli avversari avanzano ancora gli avversari tiro ma c'era fuori gioco Boriello che difende palla si gira avanza Boriello Boriello Boriello la dà il compagno prova il tiro palla fuori molto aggressivo il Jank c'è da dire il tiro fuori, un tiro belleitario da parte del giocatore del Jank, ma la pressione è molta e i rischi ci sono perché i nostri giocatori molto spesso si fanno trovare impreparati. Fine primo tempo signori, 1-1, una buona partenza subito della SPAL ma un recupero del Jank con difficoltà in difesa. I dati partita sono due tiri da parte di entrambe le squadre, un tiro in porta da parte di entrambe le squadre, ci servono quei soldi quindi dobbiamo vincere questa partita. Non dobbiamo più stare sulla difensiva che non ci ha giocato. Non andiamo neanche in offensiva, rimaniamo in equilibrata cercando di arrivare al gol non solo sulle ripartenze ma costruendo gioco. Triplice cambio, escono Boriello, Costa e Oikonomu, entrano Vicari, Zwan e Paloschi, l'autore del primo gol con la maglia della spalla. Attenzione a Zwan. Zuan mette il cross brutto ma calcio d'angolo. Vediamo se riesce l'intervento, attenzione Mattiello. Ottimo intervento di Mattiello che passa la palla a Lazzari sulla fascia. Lazzari mette il cross. Però per Zuan non arriva. Zuan a colpire di testa. Clamorosa occasione da parte della SPAL. Attenzione a Paloschi. Scatta. Paloschi non riesce a prendere il pallone. C'è stato questo passaggio in profondità da parte del giocatore dell'esterno. Del, della spalla Ma attenzione all'occasione, subiamo gol Subiamo ancora gol Ci sono problemi, ci sono problemi Vanno comprati dei terzi. Idrissi, avanza con la sua velocità Idrissi per Zuan. Zuan per il compagno Attenzione, il tiro Rete, rete Attenzione, aspettate, prendiamo la palla Prendi la palla, prendi la palla Una bella occasione, ripartenza Prendi la palla, andiamo, andiamo Dobbiamo segnare, dobbiamo segnare se segniamo, vinciamo, attenzione, Lazzari, Lazzari ha segnato. Dobbiamo, dobbiamo vincere per poter superare la fase a gironi. Zuan, Zuan deve riuscire a fare qualcosa di buono. Attenzione! La passa al proprio compagno che va sulla fascia. Si gira, ancora lui. Ancora Vicari. Mette il cross. Si testa! SES! Ha segnato! Ha segnato! 3 a 2, 3 a 2 signori, al novantesimo, ha segnato Paloschi, secondo gol in questa competizione, Alberto Paloschi. Sì ragazzi, prendiamoci questa coppa internazionale, superiamo questi gironi, 3 a 2. Adesso non è detto che abbiamo superato i gironi, perché abbiamo 4 punti e anche il gente ha 4 punti e c'è anche un'altra squadra. Bisogna vedere cosa è successo negli altri campi. Ma che partita signori, abbiamo sofferto e abbiamo saputo soffrire. Abbiamo vinto la nostra prima partita 3 2 sul Jank. Ci sono stati pochi tiri della Spal, più tiri da parte del Jank, 4 tiri della Spal, 3 in porta, 7 tiri del Jank, 3 in porta. Ma abbiamo saputo portarla a casa. Pareggio tra Mjöns e Boschum. Vediamo se abbiamo superato la fase a gironi. Ma che bello vincere al novantesimo ragazzi, che bello Abbiamo superato i gironi, siamo in semifinale contro lo Sporting Gion Sono felicissimo Abbiamo mandato Alessandro Brellemo in prestito, va bene Abbiamo ricevuto 1.200.000 euro per aver superato la fase a gironi E questa è una cosa molto positiva Non abbiamo ancora notizie da parte della vendita di Antenucci Schiavon mi ringrazia per aver giocato, grazie a te Schiavon, grazie a te, perché hai fatto un gol importante e hai giocato bene. Adesso vediamo come proseguirà il nostro mercato. Mi hanno fatto un'offerta per il trasferimento di Cremonese al Brescia, non sono interessato e vi spiegherò anche perché. Molto semplicemente è il mio difensore di riserva insieme a Vanhausen e quindi non ho interesse a comprarne un altro, mi va bene già così. Ma andiamo avanti e vediamo cosa succede con Antenucci. Nel mentre che aspettiamo che venga venduto Antenucci ci arriva la notizia che Labolt non sarà un nostro giocatore per via del fatto che ci abbiamo messo troppo tempo ad accettare o rifiutare l'offerta. Peccato, magari potremo fare un'offerta in futuro. Aspettiamo Antenucci. Spero che venga venduto o comunque sappiamo se viene venduto o meno prima della partita perché altrimenti devo provare ad acquistare un terzino senza i fondi necessari. Vicari ci chiede di giocare la prossima partita, ma non è ciò che ci interessa adesso. Quello che ci interessa è che Antenucci non è ancora stato venduto. Perciò dobbiamo fare un'offerta senza i fondi derivati dalla vendita di Antenucci. Abbiamo tre possibilità. Dartes, Cuba o Cutris. Cutris è giovane e può giocare anche come esterno. C'è da dire che a me interessa questa cosa molto. Quindi proviamo a contattare per acquistare. No. È arrivato nel club di recente quindi non intende andarsene. Proviamo per il prestito. Neanche. Niente da fare, Coltrista non sarà un nostro giocatore. L'ultima possibilità è quella di acquistare Zuniga dal Napoli. Vediamo se riusciamo ad acquistarlo da un prezzo modico, direi di formulare un'offerta di 2 milioni di euro. Sono soddisfatti dell'offerta, quindi hanno deciso di accettarla molto bene, molto molto bene, perché Zuniga è un giocatore di esperienza che ci può servire davvero davvero tanto. Il ruolo da importante direi che va benissimo. Hanno accettato due anni di contratto, hanno accettato che io abbia ignorato la clausola rescissoria, gli offro 15.000 euro di contratto e 100.000 euro di bonus ingaggio. Non hanno accettato, non hanno accettato neanche questa offerta. Sono sfortunato, mi sa che lo stipendio era molto molto più alto per non aver accettato un'offerta di 15.000 euro. In ogni modo questa puntata si conclude qua. Mi spiace non aver acquistato nessuno, davvero. Lo acquisterò, secondo me, nella prossima puntata, quando riceverò la notizia... Se effettivamente Antenuccio meno è stato venduto. Sono un sacco contento di aver vinto la prima partita, vi invito a cliccare mi piace perché ho bisogno del vostro supporto, sempre. Vi ringrazio per il mi piace che avete messo a proposito nelle prime due puntate. Vi invito a iscrivervi se ancora non l'avete fatto, per rimanere aggiornati su tutti i miei video. Vi auguro una buona continuazione, e ciao ciao belli, ciao ciao,